Il 23 e 24 dicembre si viaggia su un metro e bus per tutto il giorno al costo di 1,50 euro. Anche oggi, vigilia di Natale, è in vigore l'agevolazione decisa dalla Giunta Capitolina in vista dello shopping natalizio e per incoraggiare l'utilizzo dei mezzi pubblici. Al via la riqualificazione dei giardini di piazza Carlo Forlalini nel XII Municipio. Saranno investiti 800.000 euro per recuperare dal degrado l'area verde e renderla sicura. Simbolo della rinascita sarà la piantumazione di un ulivo. Previsti anche percorsi pedonali pavimentati, nuovi giochi per i bambini, un'area fitness e rampe per gli skateboard. Al via la mappatura delle utenze presenti sul territorio del decimo municipio, primo passo verso il nuovo sistema tecnologico di raccolta differenziata dove chi più differenzia meno paga. Il censimento fornirà dati per trarre il servizio in base alle reali esigenze. Il sistema di raccolta, dopo il successo ottenuto nel quartiere ebraico, verrà progressivamente avviato al termine della mappatura sull'intero territorio del decimo municipio.